Benvenuti a questa sessione di WOD in quarantena, oggi è il 26 marzo, sì. oggi farò questo WOD insieme al mio coinquilino Michele. Questo WOD si chiama Bambi, il nome è tutto un programma, è fuorché piacevole perché comunque prevede tre round di 800 metri di corsa, poi prevede... Forse sopravviveremo anche alle cose. 800 metri di corsa che adesso andremo a vedere anche in quale contesto facciamo tutto ciò che è molto bello poi ci sono eh, quanti squat sono? ci sono 40 squat poi faremo 30 affondi camminando e gran finale 20 burpees allora, per tre giri, eh? Pi più, tre tre giri. Tre giri, più 800 metri di corsa. Se eh? arrivare al secondo sarà un frangolato. In più prevede anche l'utilizzo della veste, però per lui questa glielo... volta glielo evitiamo. Io la indosso, sono 6 kg per stavolta, poi più avanti vediamo di aumentarli. Allora, andiamo a vedere quale e dove faremo gli esercizi questa volta. Questo è il nostro WOD, è il nostro box di, della quarantena, però qua potete vedere che figata. Questo è il nostro piccolo box dove faremo gli esercizi Ecco qua Michele che si sta già scaldando Dai inizia con un po' di eh, jumping jack via No sono solo di jumping jack <ride> Ok intanto tutti ti scaldi Ovviamente la corsa poi proseguirà di qua Allora noi intanto iniziamo a scaldarci E poi ci vediamo dopo per il WOD vero e proprio Ricordiamo in cosa consiste il WOD Sono tre giri, tre round di 800 metri di corsa 40 air squat, 30 a fondi camminando e 20 barpees per ben 3 round Questo è il nostro box dove ci alleneremo Allora per quanto riguarda la corsa avverrà qui in questo, in questo lungo corridoio siamo sui eh, Andate ritorno su 200 metri questo è il nostro vedete il nostro ambiente dove noi eseguiamo i nostri <totipo> WOD. Il nostro parco giochi, bravo, qui fa un freddo cane, ci siamo veramente dovuti scaldare già con almeno due chilometri di corsa perché fa veramente freddo. Siamo belli carichi. Adesso siamo belli caldi e belli carichi. Allora dai, partiamo. Allora, per quanto riguarda il timer, ce ne sono tantissime di applicazioni che vi fanno da proprio. Io ho messo World Time, ne prendete uno, impostate il Tan up 25 e si parte, allora adesso noi iniziamo con la corsa avviamo il timer, eccolo qui 4 time 25 tu sei pronto? ti stai scaldando grande allora, attenzione vai, prepariamoci si va? vai allora abbiamo iniziato a correre allora adesso siamo partiti tutti e due assieme vedremo se riusciremo ad arrivare assieme anche alla fine del tre round ok? C'est bien mon transport, comme je Vai, vai Michele! Non vai. ce la faccio mica a tenerlo il braccio così alza. <ride> ok, siamo ai Bartwist. Resta, non perdiamo tempo. eccoci qua, allora, siamo al secondo giro, abbiamo appena finito, no, stiamo iniziando adesso è il secondo giro, non voglio parare. abbiamo fatto la corsa, allora ci vediamo alla fine del road, quindi il report finale, sempre se siamo ancora vivi, comunque è devastante ragazzi, poi è a metà tra caldo e freddo, terribile, A più tardi terzo giro, terzo e ultimo giro devastante devastate ok allora ci siamo abbiamo finito il WOD siamo riusciti a rimanere dentro il time cap di 25 minuti ah, è che lui è danzato comunque credo, eh. sono... <ride> cioè, sono devastato che <ride> allora adesso la sensazione non è più quella di freddo ma di un caldo pazzesco sto, sto sudando come pochi adesso questa felpa è più che sufficiente fa veramente caldo vabbè Dopo un wod del genere, direi che ci sta. Com'è stato questo wod? Ti è piaciuto? No, non ho ancora, forse, di parlare. <ride> domani, sicuramente avrà si qualche problema a sedersi. Anzi, mi sa già stasera. Comunque, allora, ragazzi, questo è stato. Questa ricordiamo è la Bambi. Dopo vedrete in, nella descrizione le caratteristiche del wod. L'attrezzatura, un po' che abbiamo usato, ma era molto semplice. Magari anche l'applicazione. Allora, grazie di averci seguito. Io sono Alessandro, lui è Michele e speriamo di vederci ancora, seguiteci sul canale YouTube. Ciao!